Chiedo il ritiro al consigliere Figliomeni dell'ordine del giorno e vado anche a spiegare il, il perché. Eh, per quanto Riguarda la tariffa, è stata votata il mese scorso in Consiglio in Assemblea dei Sindaci del lato 2, perché non è una competenza comunale, ma viene votata in quella sede, quindi nel nell'Assemblea dei Sindaci del lato 2. Una tariffa sì che prevede un aumento, è un aumento che è spalmato nel quadriennio 2020-2023, che però nel 2023 varrà per un totale di circa un euro e mezzo, al mese, eh, per il 2020 invece non, era previsto alcun, non è previsto alcun tipo, tipo di aumento perché è stato spalmato poi negli anni successivi, eh, volevo poi spiegare però al consigliere Figliomeni che la tariffa non è eh, la scelta della tariffa, segue regole nazionali che sono fissate dall'ARERA, e fissare eh, la regola sulla base sia di normative nazionali che europee e quindi non è in alcun modo nella disponibilità e discrezionalità delle amministrazioni locali nonché dell'azienda che gestisce il servizio eh, è un piano degli interventi, quello 2020-2023, ingente, parliamo di un miliardo e quattrocento 1,4 miliardi, 1 miliardo e 400 milioni di euro che corrisponde ad un investimento ogni anno di oltre 95 euro per ciascun abitante consideriamo che ad oggi la tariffa del lato 2 è tra le più basse d'Italia circa il 20% più bassa della media nazionale e a fronte del fatto, nonostante sia una delle tariffe più basse a livello nazionale eh, gli investimenti per abitante sono circa il doppio di quella che è la media nazionale eh, questi interventi sono comunque necessari e sono fondamentali per l'ammodernamento eh, delle reti e degli impianti del servizio idrico anche in risposta alle esigenze che sono arrivate dai vari territori serviti poiché comunque il piano degli interventi sono interventi che eh, vengono fatti in eh, tutti i territori del lato 2 quindi in tutti i 120 comuni eh, del, eh, del lato. Eh, sono, sono interventi che produrranno poi un incremento della copertura idrica e fognare, il rifacimento di, di depuratori, la riduzione delle perdite idriche, nonché la prevenzione anche dei fenomeni siccitosi e a tutela dell'ambiente. Eh, capisco le preoccupazioni del Consiglio Filomeni che anche un piccolo aumento delle tariffe comunque vanno a gravare sui cittadini che in questo momento si trovano ancor più in difficoltà. Però vorrei rassicurare il Consigliere Figliomeni che nel corso dell'Assemblea dei sindaci del lato 2 abbiamo anche deliberato il raddoppio dei fondi per il bonus idrico. E quindi siamo passati da 8 milioni a 16 milioni nel quadriennio, fondi a cui potranno accedere i cittadini che si trovano più in difficoltà e addirittura andranno in automatico per abbattere le bollette di, di quei cittadini che sono anche percettori del reddito di cittadinanza. Ovviamente chi ha un, reddito, eh, un modello ISEE, un reddito ISEE eh, basso avrà comunque diritto di accedere al, al bonus idrico, quindi si è anche pensato di andare incontro a chi è più in difficoltà. Eh, per quanto riguarda invece il quarto punto quello degli interventi eh, mh, consiglio al consigliere Figliomeni anche di collegarsi tramite, tramite internet al sito della STO della, seg della segreteria tecnico-operativa dellado 2 dove potrà eh, consultare e prendere tutti i documenti eh, in cui vi sono tutti i dati degli interventi fatti sia dal precedente piano sia eh, per, questi, per questo piano 2020-2023. In ogni modo sarà anche mia premura inviargli il piano degli interventi già nei prossimi giorni. Eh, la ringrazio, eh, Presidente, e chiudo qui il mio intervento.